Bentornati su Officino del Pilota ragazzi, oggi vi racconteremo una storia fantastica Special thank you from Muhammad. È stato bello, anzi bellissimo, questo primo anno sulla piattaforma insieme a voi, indimenticabile. Sono Matteo Torrisi e questa è Officina del Pilota. Oltre a guidarle, restauro alcune tuning di auto sportive con immensa passione. Un anno fa, quando ho aperto il canale, non avrei mai immaginato di trovare un pubblico come voi, così tanti, così affettuosi, così presenti. Non mi sarei mai aspettato un'interazione così viva col canale. YouTube mi ha reso libero, libero di comunicare, libero di esprimermi, libero di crederci. Raccontando tramite tutti i contenuti le mie avventure, le mie emozioni e le mie passioni passioni che presto ho scoperto essere esattamente le stesse che avete voi senza il vostro supporto non sarebbe stato lo stesso non avrebbe avuto lo stesso sapore parlo di chi ha creduto in me, di chi ha collaborato nel mio progetto e di chi come voi è rimasto incollato allo schermo non posso far altro che ringraziarvi e promettervi di continuare a fare video nulla, ripeto, nulla sarebbe stato possibile se non avessi avuto il supporto della mia famiglia, della mia splendida moglie dei miei figli, dei miei amici più cari Primo fra tutti Stefano Gallo che ha creduto in me fin dal principio I miei collaboratori Luca di Empower, Andrea di Carcare, Marco, Roberto, Simone, Lorenzo I ragazzi di Officine Cubo, quelli di Speedlab e tutti, tutti, tutti I personaggi che hanno partecipato nei miei video come proprietari di auto e non solo Ultimo, ma non ultimo, ringraziamento speciale va a Gabriel Dumitra che da qualche mese mi aiuta a fare la cosa più importante cioè a realizzare i video per voi Ragazzi, il 2020 finisce qui Vi auguro il meglio per il 2021 Voi, intanto, non dimenticate di iscrivervi a questo canale e di commentare sempre i miei video oltre che mettere like, ovviamente e di cliccare sulla campanella così ogni volta che carico un nuovo contenuto ti arriverà una bella notifica Ragazzi Grazie per questi 4 milioni di ascolti in un anno. Incredibile. E, e, ovviamente, buon anno a tutti.